Porta aperta sul Web è una comunità di pratica promossa dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia e abitata da docenti, personale amministrativo, dirigenti, DSA, genitori e appassionati appartenenti a tutte le regioni italiane. Abbiamo prodotto dei modelli di sito scolastico accessibili a norma con Drupal, Joomla, Plone, Wordpress e 107. Sono tutti liberamente utilizzabili dalle scuole, corredate da guide e rilasciate con licenze Creative Commons. E sono numerevoli gli ambienti di confronto e di deposito di materiali, tra questo abbiamo il nostro canale YouTube con 80 e più video tutorial a supporto delle guide e una serie di filmati relative alle nostre giornate aperte con la partecipazione di esperti del settore. In più abbiamo la mailing list su Yahoo con oltre 300 messaggi di media al mese abbiamo una mappa interattiva dove le scuole possono ritrovare altri istituti scolastici che usano lo stesso cms vicino a casa e quindi la possibilità di confronti più immediati abbiamo uno spazio wiki di scrittura collaborativa legata soprattutto all'applicazione nelle scuole della normativa in questo caso obiettivi di accessibilità e, e applicazione del decreto legislativo 33 sono stati gli ultimi argomenti trattati e poi delle realizzazioni specifiche Con in truppo le wordpress abbiamo ormai attivi i servizio di presa visione delle circolari online, una spinta verso una dematerializzazione più completa sulla scia di quanto realizzato nel sottocomprensivo di Castellucco in provincia di Mantova e poi realizzazioni che sono poi eh, diciamo spalmate nei vari CMS, in particolare il modulo Drupal e il plugin WordPress sull'amministrazione trasparente e facile da utilizzare, le varie vari realizzazioni dell'albo online nei vari CMS con rispetto del Vademecum del 2011 e delle personalizzazioni poi dei vari modelli che vediamo sia in Plone che in Joomla dei modelli che noi abbiamo realizzato. Poi abbiamo anche gli ambienti di confronto di, con di tipo più social, in particolare abbiamo attivato due gruppi su Facebook, uno è il gruppo siti scolastici attivato a giugno con confronti quotidiani, un altro ancora a giugno sulla scrittura per il web a scuola e nella pubblica amministrazione con attenzione in particolare alla stesura e redazione di micro contenuti efficaci di pdf accessibili e poi l'ambiente social realizzato con Press con forum chat e la possibilità di depositare materiali che possono essere di uso comune eh, per tutte le scuole tutto questo per noi è stato possibile proprio perché Crediamo che insieme sia meglio, insieme sia più facile.